Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan di Fragola. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fragole, zucchero semolato, uova, latte, olio di semi, sale, lievito per dolci, vanillina, confettura di fragole e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le fragole e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo lo zucchero semolato, le uova, la farina, l'olio, il latte, Il pizzico di sale e la vanillina e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6.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 Trasferiamolo in uno stampo ben imburrato e spolverizzato con zucchero di canna sul fondo del diametro di 24 cm. Dopo aver trasferito il composto adesso lo cospargeremo con lo zucchero di canna.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 Vediamo la torta decorandola con fragole fresche. Pan di fragole, grazie e alla prossima ricetta!